nella vita ci sono molte cose che mi fanno venire dubbi e una di queste è sicuramente dove buttare determinate confezioni ormai il canale ha preso un po una deriva ambientalista quindi ho deciso di approfondire l'argomento innanzitutto ho trovato questa fantastica che si chiama junker dove vi basta inquadrare il codice a barre di una confezione e lui vi indicherà esattamente dove buttare ogni singolo componente quindi sì, non ero pazzo a voler smembrare tutto e strappare la finestrella di plastica ma a parte l'app anche online si trovano un po' di info interessanti andiamo a vederle prima cosa chiedere al nostro amico google dove si trovano le indicazioni più precise per il proprio comune io qui mi sono voluto togliere un dubbio in che sacchetto vanno i componenti elettronici in nessuno andrebbero portati nelle varie riciclerie pensate ora agli scontrini di carta vero? solo in apparenza in realtà vanno nell'indifferenziata pensate in che mondo viviamo ma sentite ora i colleghi youtuber parleremo degli imballaggi perché parleremo proprio degli imballaggi? Perché in realtà non tutti sanno che la raccolta differenziata vale solo per gli imballaggi. Per gli imballaggi... Ecco, e questo direi che chiude abbastanza la questione questo va qui, questo va lì. Se è un imballaggio lo riciclo. Anche perché se ci pensate questo discorso diventa tantissimo se solo... Ne... Ops, è successo di nuovo. Forse è meglio che domani metto insieme tutte queste confezioni strane e controllo se hanno indicazioni sul riciclo, qualche simbolino speciale, eccetera. Aspettate. Sì, ok, due cose le ho individuate, però adesso neanche so dove buttarle, quindi come faccio? Ciao oh, Simo, te che sei tutto plastic free, ma il sacchetto del pane si butta nella carta o nella plastica? Perché è diviso proprio in due, sia carta che plastica. Fai così, portami giù un po' di roba, va, tra un peso e l'altro che stai alzando, così mi dai una mano a capire come vanno differenziate. Oh cos'è sto tempismo? Io ne approfitto, andiamo a vedere che combina. Dove Buonasera. Ah ciao Simo, sì, sei arrivato allora! Dai, però, dai. come sei? Benvenuto, ecco, siamo nel mio studio sono, sono, sono, sono cassa, cassa, cassa, ciao Ciao, ciao, ok, buon! Raga, questi qua sono i prodotti che ha portato il nostro caro amico Simo.